Molto interessante questo quando eh, si parla di eh, archi tradizionali, perché qua siamo, dobbiamo, finiamo qua, poi parliamo anche di arco Nuovo, Si parla di Lombò e di Lombò <ride> e tutto quello che ne deriva. Una domanda molto interessante. In effetti una cosa che mi ha sempre. e sono voluto andare a fondo a questa questione. Certo una storia che mi ha sempre affascinato è eh, l'istruzione di questo genere, allora, intanto eh, io ho conosciuto molti istruttori di arco tradizionale e ce ne sono di molto bravi e anche preparati ma ahimè ce ne sono, Ciao. Ciao. Ce ne sono anche tantissimi molto raffazzonati, quindi c'è ahimè molto divario tra il bravo e il meno bravo, che in fitarco invece non è così, ce ne è, è molto più, no, c'è anche tre, dei, tre, ca, tre, dei tre, cazzoni tre. spaziali, sì. però, eh, lo dico, eh, purtroppo è così, però è molto più ristretto, no? è un pochino più verso l'alto, perché effettivamente anche il corso di istruttore di primo livello in, in Fitarco è molto ben fatto, anzi è, sì, è esagerato per quello che dovrà, dovrebbe fare, cioè fare promozione in effetti addirittura il, il corso dell'istruttore di secondo livello è, è poco di più di quello che effettivamente... in effetti poi c'è solo anatomia e metodologia di allenamento per il secondo livello quindi sono molto ben preparati da, dal punto di vista tecnico ma una cosa che mi ha sempre affascinato è l'istruzione dell'arco tradizionale oh tanto che volevo addirittura iscrivermi sotto falso nome per, per essere istruito, no? per capire come effettivamente... No, poi, poi alla fine ho parlato con Donadoni, eh, ho parlato con, Adoni, ho parlato con tanta, tanti, tanti bravi no? ed effettivamente quello che dici te mh, quando si parla di tradizionale e adesso dico una parola che forse eh, l'avete già sentita, costruzione personale, avete già sentita questa, sì. questa parola? Non è altro che un metodo didattico di costruttiv costruttivismo in cui eh, io sono molto favorevole per quanto riguarda il tiro con l'arco perché viene lasciato eh, al, all'allievo il pallino, no? essere attore di quello, di quello che fa. Ci sono delle cose che, ahimè, eh, siccome sono cose fisiche, eh, non, non, si può, non si possono variare, che sono quelle eh, che vediamo adesso di tecnica di vettori contrapposti. No? Se io sono in questa maniera, i vettori devono essere contrapposti. Quando rilascio, se c'è una risultante angolare, avrò delle torsioni sull'arco. Cosa succede all'arco? Facciamo subito questa digressione. Io sono in questo punto di spinta e che è sempre più basso nei ricurvi, un po' meno nei lombò, un po' meno. Comunque, è sempre più basso dove c'è la freccia. L'ideale è che la freccia sia esattamente nel punto di spinta, ahimè. Non è così, quindi, anche se prendiamo in infradito come gli archi olimpici, non ha nessuna importanza. Io devo avere un buon punto di spinta e, per, e vedremo come dovrà essere messa la mano perché questo punto di spinta dovrà essere. Contrapposto con l'osso radio, contrapposto con l'osso omero, contrapposto con i, la, i muscoli della spalla e così via. Quando io andrò all'ancoraggio, all scaricherò il bicipite, il tricipite formerà, eh, formerà l'ancoraggio. Si dovrà parzialmente scaricare ed essere trasferito ai muscoli dorsali in modo da mettere in linea i due vettori di spinta e trazione in modo da non avere una risultante angolare, perché la risultante angolare mi farà fare torsioni alla freccia. Quando io sono in questa posizione e rilascio, ecco che la freccia... La... la... la freccia avrà la sua propulsione. Quando io rilascio la freccia avrà la sua propulsione. Ma c'è una cosa da tenere molto a conto, da conto è che quando io rilascio la freccia l'arco non va in avanti, l'arco viene verso di me, viene verso di me proprio quando la corda spinge la freccia, ma lo vediamo, no? è una molla, quando io volo l'arco viene verso la mano, quindi l'arco viene verso la mano solamente quando... Una volta che la freccia si stacca dalla corda, l'arco va in avanti, per contraccolpo, logicamente. Quindi immaginatevi, se le, se le due forze non sono contrapposte, cosa succede? Che l'arco viene spinge contro la mano, qualsiasi tipo di arco spinge contro la mano, mentre la corda spinge la freccia. Se i due vettori non sono contrapposti, avremo questa torsione. E Questa torsione renderà il volo della freccia caotico, cosa vuol dire caotico? Mai uguale, e la freccia andrà sempre in un punto diverso sì, dal bersaglio in modo caotico, non, non so neanche io dove andrà, quindi avrà una rosata più grande qual è la perché la rosata è stretta, la rosata è stretta soprattutto perché e vediamo, tanti fattori prevedono che io sia preciso, ma soprattutto la rosata è data dal fatto che io abbia sempre i due vettori contrapposti. Perché l'arco olimpico e l'arco compound mettono una stabilizzazione? Mettono una stabilizzazione perché mentre la corda sfinge la freccia, l'arco deve star fermo e non avere torsioni. Poi vedremo anche qual è il materiale che darà meno torsione. È sempre meglio avere tre tenti rigidi in modo che è corti, se non abbiamo stabilizzazione, in modo da evitare il più possibile le torsioni. Questo per quanto riguarda ovviamente i materiali. Comunque veniamo a noi. È giusto, è giusto, è giusto lasciare durante i primi tempi all'allievo la percezione, aumentargli proprio le sue percezioni per quanto riguarda anche la mira. Quindi io eh, insegno, insegno agli istruttori, normalmente non, non insegno i neofiti, mi ra raccomando sempre agli istruttori di lasciare la prima lezione e anche la seconda lezione a quello che le, le percezioni sulla mira. Quindi non insegno minimamente a mirare io le prime beh, lezioni, beh. anche se poi metterò il mirino con l'arco olimpico, non insegnerò a mirare perché deve essere una cosa assolutamente proprio eccettiva. Deve, diciamo, siamo, siamo deve essere eh? una cosa naturale, deve beh. essere una cosa assolutamente naturale. Perché l'allievo nelle prime due lezioni si deve concentrare sulla tecnica, sull'espansione sui piani, che adesso vedremo. Su avere, essere contrapposto, essere in linea, non importa. È sbagliatissimo, come, ahimè, come vedo fare, mettere subito il centro del bersaglio e subito portare l'attenzione e lo scopo di quello che sto facendo a mettere le frecce in questo benedetto giallo. Questo lo possiamo vedere dopo. È molto importante che le prime lezioni l'allievo goda subito del solo tiro, non del fare centro, perché questo sarà poi lo scopo successivo. Lo scopo successivo sarà quello di avere un buon stimolo nel proprio tiro, non nel risultato. E questo se lo facciamo già da subito ci renderà le cose molto più facili dopo, ma a qualsiasi, a qualsiasi livello a qualsiasi livello. Poi effettivamente vediamo se eh, anche con l'arco tradizionale, anche con l'arco lombò, io posso eh, prendere la strada più difficile di avere un tiro eh, esclusivamente istintivo quindi esclusivamente guardo il centro e mi alleno ad ottenere comunque dei risultati senza avere una strategia che mi permetta di, di fare centro alle varie distanze oppure di avere una strategia e lì dovrò opportunamente fare delle scelte che mi permettono di essere facilitato in queste strategie di mira ok cosa posso fare? Beh, posso fare come fa Fedele Soria lo conoscete? Ho parlare eh, lui tira dalle, dalle 200 alle 400 frecce al giorno un po' come faceva anche Lazzaroni no? Dalle 200 alle 400 frecce al giorno, lui comincia da 5 metri, 7,5 metri, e mezzo, 10 metri, 2,5 metri di 2,5 metri, e, mezzo, 2 metri e, mezzo, e tira 18 frecce per volta, 18 frecce a 5 metri, 18 frecce a 7,5 metri e, mezzo, e indietreggia tirando in questo modo qua, finché non memorizza un tiro automatico proprio eccettivo istintivo possiamo anche dire così istintivo ahimè buono per il 3d per il 3d ottimo il 3d non c'è un giallo non c'è un, un puntino sì, possiamo come se c'è scritto tutti i manuali nei libri percepiamo il più piccolo punto che noi vediamo fissiamoci su quel punto e fissiamo lo sguardo su quel punto e, e la freccia andrà in quel... Sì, sì, sì, sì è possibile. Però, ehm, però, però, durante gli scontri, quando devo fare... ho una sola freccia a disposizione e devo fare centro, perché sì, sì, vinco la qualifica, ma poi devo fare gli scontri e negli scontri ci sono quattro frecce da tirare e tutte e quattro le frecce devono andare nel centro e questo comincia a diventare più complicato utilizzando questa tecnica qua diventa più complicato perché entrano in gioco tantissimi fattori che sono anche quelli post... ho solo un'occasione e non la posso sbagliare non è da tutti perché poi nella caccia è così no nella caccia ahimè eh... Come si dice, eh, non bisogna ferire, ma bisogna uccidere sì, l'animale. Ma eh, quando uno va a caccia, quante frecce tira? Se andasse a caccia, tre frecce? Forse, mm. due. molto veloce. Eh. Però... Due frecce, tre frecce, quattro frecce. Ok, però se io in, in, in, in 4 o 5 ore devo tirare tre frecce e devo far centro tut, con tutte e tre le frecce, vuol dire che in allenamento devo tirare 200 frecce e 199 a mettere nel centro perché la, la percentuale è quella lì quindi devo essere, devo essere molto bravo come arceo ecco perché mi fanno ridere quelli che dicono che vanno a caccia e ci, ci pigliano perché uno che va a caccia e ci piglia mh, dovrebbe fare un indoor e fare più punti di me a 18 metri se 18 metri alla distanza più o meno di caccia, ebbene, allora vieni a fare 60 frecce a 18 metri e devi fare una valangata di punti, se sei un bravo cacciatore con l'arco. Ahimè funziona così, no? Non è che io mi posso inventare, non posso essere uno che fa, che fa una rosata così nel, a 18 metri e poi. Ammazzo tutti i cinghiali che incontro. Non funziona lo stesso vale per la pallacanestro. Se io voglio fare centro alla pallacanestro e eh, mi devo mettere lì e mi devo allenare 8 ore al giorno a fare centro, se io non mi alleno 8 ore al giorno, quale istinto posso mai avere? Ho solo l'allenamento, oh, tenendo conto, tenendo conto che. La, il, il canestro è a 3,03 m perché se è, il campo è 25x12. Se io metto un canestro a 4 metri in un campo di calcio, ma neanche Michael Jordan fa centro, eh? ve lo garantisco perché è la, la proprio eccezione. Il nostro corpo è in grado, nella pallacanestro, di triangolare immediatamente tutti gli angoli, perché nella pallacanestro tutte le linee sono ben demarcate, ben visibili perché il nostro cervello istantaneamente in ogni momento è in grado di avere tutta la trigonometria di dove mi trovo ecco, se io sono a centro campo con le linee, non lo devo certo non lo faccio consciamente ma il mio cervello ha già capito che forza dare alla mano per far centro indipendentemente dalla posizione.